Eccoci, allora questo è l'ultimo momento che abbiamo insieme di, di vederci, però ovviamente questo non, non significa che da qui all'esame non ci sentiremo più, nel senso che come sempre eh, continuiamo ad essere disponibili per aiuto, per consulenza su Slack e eventualmente anche diciamo così, con, de, con delle call dedicate se fosse necessario da qui all'esame, quindi mentre cerchiamo di aiutarvi nella vostra preparazione, per quanto è possibile, se avete dei problemi fateceli presente, noi cerchiamo in qualche modo di, di darvi una mano. Um, Marco mi chiede, come, fa, come facciamo a sapere se la prova svolta è corretta o meno? No? Uh, nel senso che la prova, uh, adesso laboratorio 12, la, la, la proviamo a risolvere insieme, eh, se però eh, voi avete piacere di farmi vedere ciò che avete fatto se l'avete fatto in un modo diverso ben volentieri come al solito mandate il codice purtroppo eh, chiaramente essendo un sistema pensato per gli esami non è abilitata la possibilità di fare copia e incolla e quindi portare fuori diciamo così, dal, eh, dal, da, dal, dal python eh, il, il programma che avete scritto quindi come dice Marco lui ci ha fatto le foto dello schermo quindi con, con tanta pazienza eh, il codice condividetelo su, secondo me, su discussione è il modo più semplice perché almeno quella lì è la parte che si viene, viene rivista eh, con più attenzione. Sul canale discussione, eh, all'esame, sarà leggermente diverso. Ehm, all'esame sarà leggermente diverso perché. Eh, Ovviamente il compito verrà salvato e consegnato e quindi noi, io, vi manderò poi in qualche modo una copia del compito che avete fatto, quindi avete la possibilità poi di, anche, di riguardarvelo, soprattutto quando facciamo le correzioni, vi ricondivido il codice così potete, in qualche modo troveremo qualche modo per, per darvi accesso a ciò che avete scritto, in modo che lo possiate anche avere. Mm. Ok. Um... Kumari mi dice, ho provato a fare la simulazione ma non mi ha chiesto di accedere con lo browser, questo dipende un po' dagli orari perché ogni tanto questo down viene attivato o disattivato perché è un sistema unico, con, in comune tra tutti i 20 corsi e, e magari qualche docente aveva bisogno di entrare senza lo down browser, l'ha disattivato per un momento eccetera, in questo momento dovrebbe essere attivo se non sbaglio ma in ogni caso eh, eh, diciamo così... Eh, L'idea che, che sia attivo per, per permettervi di provare, ok? Adesso poi più tardi, dopo la lezione, magari eh, riverifico e lo riattivo nel caso in cui non lo fosse. Um, ok, um, Alexis mi chiede: come suddividere il dizionario in diverse categorie? Um, allora questo me la devi spiegare meglio eh, tor ci torniamo dopo finiamo magari di, di discutere le, le domande sul lockdown browser allora Rebecca sulla piattaforma del browser quando faremo l'esame il codice verrà salvato automaticamente sì il codice viene salvato automaticamente quindi non dovete preoccuparvene eh, quando l'esame si chiuderà, eh, a noi docenti arriverà un file zip con dentro tutti i programmi di tutti voi, no? quindi la consegna è automatica. Voi dovete però ricordarvi no, sulla parte di teoria di chiudere il quiz quando avete finito, in modo che anche le domande di teoria vengano consegnate. La parte di programmazione viene consegnata in automatico, non avete bisogno di fare nulla. So che ci sono stati alcuni che avevano dei problemi con le parentesi quadre e parentesi graffe usando il lockdown browser, mi raccomando fate delle prove che tutto funzioni. Noi pensavamo di mettere anche dentro il testo diciamo così, del main che compare eh, quando aprite la, la finestra del, del, dell'esame, eh, piccola riga con un commento che contenesse tutti i caratteri speciali, parentesi quadre e parentesi graffe, così se qualcuno avesse veramente dei problemi con la tastiera può fare almeno copia e incolla di quei simboli che si trova già lì nel testo del programma sotto forma di commento. Marco mi chiede eh, il, il debug non è disponibile, mi sembra strano questo, questo devo verificarlo perché in realtà io avevo provato e mi sembrava che funzionasse il debug. Eh, se magari mi hai più dettagli maggiori, magari facendomi una foto di, di cosa stai facendo e perché non funziona, eh, cerco di verificarlo e farlo vedere anche ai tecnici che stanno lavorando sul sistema, no? l'idea è che il debug ci sia e funzioni. Mm ok eh, l'unica cosa dobbiamo fare è correttamente, chiudere correttamente lo down browser in modo che la teoria venga consegnata esatto Voi a un certo punto quando avete finito chiudete il, il tab in cui c'è python e poi vi troverete nella parte di... in realtà viene consegnato anche in automatico allo scadere del tempo però è sempre meglio dare un'ultima lettura e fai terminal quiz, e termina l'esame e viene consegnato mm. vi... Ovviamente vi faremo poi sapere gli orari per i turni quando avremo dei numeri un pochino più affidabili sulle eh, prenotazioni. Ehm, io spero che tutti voi riusciate effettivamente a venire a fare l'esame, sapete che alcuni di voi saranno messi nelle aule e quindi dovranno usare il, computer, il proprio computer, altri di voi saranno messi nel laboratorio e quindi potranno usare il computer che, del, del Politecnico del laboratorio. In più c'è la possibilità che qualcuno di voi non possa venire per, per diciamo così, vicissitudini varie legate alle pandemie, alle infezioni, eccetera, e allora in quel caso si userà lo stesso sistema eh, che, che usano gli altri in aula, eh, semplicemente da casa, eh, con una sorveglianza che eh, se eh, il numero di studenti remoti sarà basso, sarà una sorveglianza Umana, cioè nel senso che ci sarà qualcuno di voi che attraverso una virtual classroom vi sorveglia mentre fate eh, sempre con lo down browser chiaramente mentre fate eh, l'esame nel caso in cui eh, il numero di persone remote fosse elevato allora attiveremo la funzionalità di respondus quindi la sorveglianza automatizzata attraverso il sistema, sistema appunto respondus che registra il video di tutti noi poi ce lo guardiamo diciamo così in un secondo momento eh, proprio per, darvi la per eh, avere la possibilità di, di, di supportare un numero maggiore di persone rispetto a quelle che si riescono diciamo così a controllare in tempo reale. Ok, um, allora eh, proviamo magari prima a fare eh, questo esercizio, poi ho in sospeso la domanda di Alexis, che è una domanda di, su, sui dizionari. Eh, che se cerchiamo di riuscire a, a gestire adesso, se no ci gestiamo, diciamo così, in parallelo, eh, cioè offline. Eh, allora, io ho preso il file e il testo dell'esame che eh, c'era sull'App 12, quindi online, e l'ho ricopiato qua dentro. Se qualcuno vuole vederlo, l'ho messo sulla solita piattaforma GitHub, dove viene salvato tutto. Datemi un attimo di tempo, vi do il link diretto settimana 14, qua dentro, vi metto in chat il link al testo dell'esercizio, c'è il testo e in questa stessa cartella ci sono anche i file, il file di testo, di esempio, mm. che è quello che sto proiettando. Allora questo è l'esercizio che spero che abbiate provato tutti a fare, eh, proviamo a risolverlo insieme. Eh, quindi parla di eh, tenere traccia di eventuali contatti eh, tra i clienti di un hotel, quindi la polizia sospetta che a quell'hotel lì si spaccino delle cose contrabbandate. quindi vogliono sapere quali persone si sono eh, eventualmente incontrate all'interno di quell'hotel. Eh, noi abbiamo un file che si chiama presenze, no? che contiene le informazioni dei vari clienti dell'hotel, quindi il file presenze lo vediamo qua, abbiamo le informazioni nome, numero di telefono e poi due numeri che rappresentano, questi due numeri ci dice il testo rappresentano il giorno di ingresso e il giorno di uscita del cliente dall'hotel. Um, eh, e che questi giorni, anziché essere espressi come giorno, mese, eccetera, sono espressi semplicemente con eh, i numeri interi tra 1 e 365, 366 essenzialmente. Okay? Quindi eh, questo utente qua era entrato il giorno 100, il centesimo giorno dell'anno, è uscito il giorno 110, qui non consideriamo ciò che succede ovviamente a cavallo dell'anno. Il programma deve permettere al reato di cercare eventuali contatti di clienti sospetti. No? E cosa vuol dire? Per ciascun cliente sospetto il programma deve visualizzare il nome e il numero di telefono di tutti gli altri clienti dell'hotel che hanno soggiornato per almeno un giorno insieme a quel cliente. Quindi noi abbiamo il secondo file che si chiama sospetti.txt eh, sospetti che contiene dei nomi di clienti possibili. Allora noi abbiamo, eh, dobbiamo prendere il primo nome, Anna Neri, e andare a vedere nel file presente se c'è Anna Neri se c'è in quali giorni è stata presente dal 95 al 100 e allora andiamo a cercare eh, la, eh, se ci sono altri uh, diciamo così, ospiti dell'hotel che erano presenti in questi giorni ad esempio Mario Rossi il giorno 100 è arrivato il giorno 100 Anna Neri c'era ancora quindi tra Mario Rossi e Anna Neri c'è stato sicuramente un contatto un potenziale contatto no? Eh, mentre invece tra Anna Neri e Paolo Verdi non c'è stato nessun contatto perché da Anna Neri dal 95 al 100, Paolo Verdi è arrivato solamente al giorno 105 okay? quindi si tratta di prendere il singolo eh, utente vedere in quali giorni è stato presente e a questo punto ricercare tutti gli altri utenti che sono stati presenti in un intervallo di giorni che in qualche modo si sovrapponga anche solo per un giorno rispetto a quello del, eh, dell'utente stesso ok? Um, e, e basta perché poi alla fine una volta che ho questo devo stamparlo, quindi mi, mi dice ad esempio il primo sospetto era Anna Neri mi dirà i contatti dei clienti Anna Neri sono uh, queste, queste varie persone mm? um, ok? allora, uh, apprestiamoci a risolverlo chiamiamo il file hotel mm? e uh, quindi noi ci costruiamo principalmente una struttura dati che rappresenti queste presenze perché poi è la struttura dati principale su cui dovremo lavorare col programma eh? quindi io definirei per primo una bella funzione leggi presenze e dove apro un file eh, open, il file si chiama presenze.txt in modalità lettura ops. Uh, encoding uguale UTF8 as file ok, qui uso ogni tanto, ieri ho fatto esercizi con, con open e close e qui lo faccio con la wid tanto per avere diciamo, eh, entrambe le versioni eh, quindi ho aperto questo file presenze e eh, andrò a leggere il contenuto di questo file, in realtà questo file può essere letto normalmente può essere letto col modulo csv visto che è comunque un file di testo eh, di tipo csv dove sono le righe con i campi separati da virgola mm? boh, è talmente semplice che forse non vale la pena no? di importare modulo csv ed altro e, e quindi potrei prendere ad esempio le presenze, le metto in una lista di dizionari come sempre eh, quindi prendo una singola riga for riga in file estraggo i campi della riga prendendola la riga eliminando il fine linea rstrip e poi split sulla virgola E a questo punto posso creare il diciamo così l'ospite dell'hotel come singolo dizionario che conterrà i quattro campi che sono il nome No, beh, allora qui ci sono due ragionamenti. Scusate, mi viene in mente eh, adesso che potremmo fare due ragionamenti diversi. Uno, il primo, in termini di struttura dati da usare. Il primo ragionamento potrebbe essere questo: io creo una lista con dei dizionari in cui c'è il campo nome, che ne so, abbiamo detto Anna Rossi. C'è il campo telefono che sarà una stringa di numeri c'è il campo ingresso c'è il campo che so, 100 e c'è il campo uscita 105 e poi posso avere chiaramente questa lista che contiene tanti dizionari, uno per ogni utente adesso faccio copia e incolla con lo stesso nome ma questo è un modo possibile di rappresentare questi dati. L'altro modo possibile, visto che io sto immaginando che mh, devo conoscere eh, il singolo utente, no? l'altro modo possibile è quello di creare un dizionario la cui chiave sia il nome. Quindi, Anna Rossi è chiave di un dizionario il cui valore sia gli altri campi del suo nome in realtà il suo valore è a sua volta un altro dizionario ok poi avrò una secondo utente che sarà giuseppe verdi non lo so il cui che è un'altra chiave dello stesso dizionario, che come valore avrà chiaramente i dati di questo altro signore e così via. Quindi sono due modi diversi possibili, i due principali, diciamo così, tra cui scegliere, con cui rappresentare questi dati. C'è cioè una lista, questo è più vicino alla struttura del file, no? una, una lista di record e ogni record ha i suoi campi. Nell'altro caso, mi riconosco che praticamente il primo campo della riga eh, lo uso come chiave, e quindi avrò un dizionario che mi associa a ciascun nome, primo nome, il resto degli altri dati. Questo si può risolvere, si può affrontare, diciamo così, in entrambi i modi, è abbastanza indifferente. Io per semplicità sceglierei il primo. Okay? Il secondo potrebbe avere alcuni vantaggi nel, nel momento in cui hai il nome di una persona e vuoi sapere tutti i dati di quella persona lì. Leggendo ad esempio da, dai sospetti, nel caso della lista chiaramente me la devo andare a scorrere, nel caso del dizionario semplicemente vedo a vedere se c'è in eh, di quel dato oppure no, okay? nel primo caso stiamo usando i dizionari esclusivamente come record, nel secondo caso stiamo usando questo dizionario, quello più esterno come array associativo, cioè mi mappa un'informazione su un'altra, quest'altra informazione a sua volta è un record rappresentato da un dizionario. Ehm um... Quindi non ce n'è uno dei due più corretto dell'altro, come mi state chiedendo, sono modi diversi di rappresentare i dati, chiaramente alcune operazioni saranno più semplici con uno, altre saranno più semplici con l'altro modo, essenzialmente. Eh, magari se vi viene in mente, rifletteteci un secondo come rappresentare i dati e poi andate avanti eh, diciamo così, con l'implementazione. Mm. Eh, Filippo mi chiede un dizionario di cui il valore sia una lista come alternativa, eh, quindi avere una lista di tre elementi qua mi piace un pochino meno perché tu, poi devo ricordarmi che l'elemento 0 è il numero di telefono, l'elemento 1 è l'ingresso, l'elemento 2 è l'uscita, se lo rappresento come dizionario perlomeno ho il nome esplicito, ingresso, uscita, e, e nel codice è più facile ricordarmi che eh, l'indice tra, tra parentesi uscita è il giorno di uscita, anziché tra parentesi 2, cos'era già tra parentesi 2, non mi ricordo più, no? quindi eh, il dizionario in questo senso ha, ha, ti dà una oggiorreleggibilità, ok? Poi ovviamente gli stessi dati li potresti anche mettere in una lista, è, solamente più è un lavoro in più per te mentale ricordarti no, che cosa ci sta dentro quella lista. Uh, con i dizionari Alexis dice, possiamo trovare dati specifici più facilmente che in una lista, cioè il vantaggio del dizionario è dire, se ho il nome Anna Rossi, in un attimo trovo i suoi dati. Uh, e facilita quindi le ricerche per nome. Noi qua in questo esercizio dovremmo fare due tipi di ricerca, la prima ricerca è proprio per nome, nel senso che leggo il sospetto e dico ok, questo sospetto qui in quali giorni c'è stato? Allora, dato il nome, trovo le informazioni, ma poi dovrò fare una seconda ricerca, questa volta per, per giorni, e allora dovrò andarmi a scandire l'intera struttura dati andando a controllare i giorni. Quindi in questa seconda ricerca per giorni ehm, c'è poco da fare, in ogni caso mi dovrei leggere tutti gli elementi della lista oppure tutti gli elementi del dizionario. La prima ricerca per nome nel caso del dizionario è un pochino più veloce perché si fa semplicemente con un accesso al dizionario, parentesi quadre, e non devo scorrere la lista. Quindi semplifica solamente un pochino. Per quindi la ricerca, se ho una chiave sola con cui faccio ricerca, bene. Se avessi più chiavi di ricerca, ad esempio a volte ricerco per nome, a volte ricerco per data, più o meno si controbilanciano le cose. Perché cercare per data in un dizionario è un pochino più complicato che non in una lista. Ok, però andiamo pure avanti con la prima, con la prima soluzione, che è forse quella più mh, ovvia e più banale: quindi, dove il nome è il campo di zero, è il primo campo, il eh, telefono è il secondo campo, poi possiamo avere l'ingresso, lo chiamate così, continuo a usare questi nomi, che sarà il terzo campo. Convertito in numero intero, ecco, mi raccomando cercate di convertire, se ci sono dei dati numerici, convertiteli subito appena leggete il file, così nei memoria, nel struttura dati ci va già a finire un numero e non avete una stringa che poi dovrete convertire in int altre 100 volte in seguito. Uscita int campi di 3. Ok, e questo alla fine... Dopo che, ho, scusate, dopo che ho compilato questo ospite lo aggiungerò all'elenco delle presenze presenze append di ospite e alla fine ho finito e potrò ritornare a restituire la lista delle presenze proviamo a testare questa parte di programma def main presenze uguale leggi presenze print presenze chiamo il main e il resto lo commento e vediamo cosa facciamo finora stiamo facendo le cose giuste ok ho fatto lettura del file a print di questa struttura dati che è proprio come dicevamo no? una lista di dizionari e ho ciascun, dizio, ciascun elenco della lista è un dizionario, un record che contiene questi quattro campi. A questo punto possiamo leggere i, eh, i sospetti, questo è molto più facile. Leggi i sospetti, il file di sospetti è un file che contiene solamente un nome per riga, quindi io potrei aprire open sospetti.txt in modalità lettura encoding, quello che volete, utf8, non quello che volete, quello che è as file, eh, io mi ricordo che c'è un. Ho, ho già un file che contiene una riga per utente, per sospetto e ogni sospetto compare da solo sulla sua riga, no? allora eh, se mi ricordo bene ho il metodo readlines Lines. Che mi già mi dà già ciò che voglio read line se me lo ricordo è il metodo che eh, restituisce direttamente una lista di stringhe e ciascuna stringa contiene la singola riga mm? eh, ha un pochino un piccolo difetto il fatto che le singole righe eh, contengono anche il carattere terminatore finale e quindi subito dopo lo possiamo andare a pulire for nome in sospetti eh, sospetti è una lista no scusate for eh, devo andare, a, a andare in range Leng, sospetti dovrò sostituire sospetti di con sospetti di rstrip mh? Hm? Uh, e poi ritornare cioè, ho letto in, una, in un colpo solo con la readlines in una lista di stringhe. e poi però mi sono ricordato che la readlines uh, se non ricordo male mi uh, lascia il bar n finale alla fine della riga se, se mi ricordo bene uh, e quindi ho con un ciclo sono andato a sostituire ciascuno di questi elementi eh, quello eh, diciamo così a cui ho tolto il barren finale e allora, questa è la lettura del secondo file sospetti uguale leggi sospetti print vediamo cosa esce fuori eh. e quindi allora, rieseguo e mi fa vedere che l'elenco dei sospetti è andato a finire in una lista di stringhe, ok? Francesco mi dice, ma non potevi fare come hai fatto con leggi presenza? Sì, certo, avrei potuto fare così, eh, prendere... però in questo caso la divisione di campi in campi non serviva perché c'era un campo solo, non mi serviva a creare un dizionario, eh, quindi io, diciamo così, io ho trovato più comodo usare readlines perché mi ricordavo che esistesse, altrimenti lo leggo riga per riga e lo faccio esattamente, insomma, faccio delle append delle singole righe, di cui ho fatto la restrip, chiaramente per cancellare il barren si può fare chiaramente nel modo che preferite alla fine ho una lista di stringhe e a questo punto eh, possiamo eh, pensare no, di ripetere, a questo punto per ciascun sospetto vado a ripetere la, ehm, eh, la ricerca dei suoi contatti, quindi posso farlo direttamente nel main, ma, more, ma per me è più comodo farlo in una funzione, cerca contatti, in cui ti, ti dico quali sono ehm, l'ospite che voglio cercare e quali sono tutti i, tutte le presenze, ok? quindi ti passo come primo parametro Anna, Anna Neri e poi ovviamente la lista con tutte le presenze e tu andrai a cercare se c'è okay? Um... ok, stavo guardando Francesco che mi ha scritto non mi stampa nulla, mi sembra strano o ti dà qualche errore o ti stampa qualcosa direi perché main viene chiamato effettivamente Bisognerebbe provarlo con più calma eh, Provo a mettere una, una, una print aggiuntiva all'inizio del main Per, per vedere se, se almeno qualcosa stampa se entra nel main oppure no eh, Ok, andiamo avanti Cerca contatti Allora, io ho un nome di un ospite Ci sono due casi Tre casi, scusatemi O l'ospite non, non è mai stato in quell'hotel Vedete che tra i sospetti c'è anche questo uno, nessuno il nome la dice già lunga, che non è presente nelle presenze, quindi può darsi che non ci sia 2 può darsi che ci sia e non abbia incontrato nessuno, tre ehm, può darsi che ci sia e abbia incontrato qualcuno ok? allora come la prima cosa devo vedere se eh, se l'utente c'è quindi prima di tutto cerca se eh, l'ospite c'era presente, è stato presente. Ok? Il dato è il nome dell'ospite. Allora, questo, in questo caso ehm, devo, eh, cioè che presente, devo cercare all'interno delle presenze qual è il record che contiene lo stesso nome dell'ospite. Ok? Allora, for... Eh, presenza, in presenze, if, vado a vedere se c'è, ok? Ehm, il nome di questa presenza, di nome, fosse uguale al mio ospite, ok? Quindi, Sto guardando il primo record e mi chiedo, il nome Mario Rossi è uguale ad Anna Neri? No. Ok, vado a vedere il secondo. Il nome Paolo Verdi del secondo record. Quindi presenza è il secondo record. Presenza di nome è il singolo campo, il singolo valore del singolo campo, e mi chiedo se è uguale all'ospite che sto cercando. Eh, allora, in questo caso l'ho trovato. Ok? Quindi eh, posso dire che l'ho trovato, quindi ospite trovato uguale presenza, mentre prima posso dire che ospite trovato, adesso lo inizializzo a, nu, a none, che è il valore nullo, e così alla fine di questo ciclo so se è stato presente oppure no. Okay? Allora, se è stato presente, se ospite trovato non è nan, cioè vuol dire che l'ho modificato, l'ho trovato, allora posso andare avanti. Diciamo così, facciamo il contrario. Se l'ospite trovato fosse ancora nan, allora vuol dire che non c'era o non è stato trovato. Posso mettere nan, posso mettere un qualunque valore sentinella no, che mi permette di capire se l'ho trovato oppure no. Se non è stato trovato, allora ritorno... Eh, cosa posso istituire? Una, una lista vuota per dire nessun contatto. Ovviamente. Altrimenti, c'è, è stato trovato. È stato trovato e questo signore è entrato, l'ospite sospetto è entrato il eh, ospite trovato nel, da, nel giorno in, eh, ingresso, e l'uscita di questo signore, diciamo così, ingresso ospite, chiamiamole così, l'uscita ospite, ospite trovato, di uscita per comodità mia, mi vado a estrarre queste due informazioni. E adesso vado a cercare se questo signore ha avuto dei contatti. Allora, inizialmente non ne ho nessuno, poi mi vado a scandire tutte le presenze e vado a vedere se ci sono state delle presenze coincidenti. Quindi vado a prendere questo punto, for presenza in presenze, se... Allora, cosa devo, cosa devo verificare? Se... Eh, fatemelo scrivere la parole, le date corrispondono, allora aggiungerò ai contatti anche questa presenza, quindi append la presenza. E alla fine di questo restituirò l'elenco dei contatti, che potrà essere ancora una lista vuota se non ho trovato nessuna persona di cui date corrispondano. Ehm, altrimenti conterrà una o più persone che sono state in contatto con questo. Okay? Questa è un po' l'idea. Quindi ho un ospite, trovo se l'ospite c'è nella presenza, c'è, ok. Se c'è allora vado a vedere gli altri ospiti e, di, e, e per ciascuno degli altri ospiti vado a confrontare le date e mi chiedo no, se, mi chiedo se ricadono nello stesso intervallo. Ok? Allora, le date corrispondono eh, come faccio? Allora, dovrò andare a prendermi le date di ingresso e di uscita dell'altro, quindi ingresso dell'altro, chiamiamolo altro, non così sappiamo di cosa stiamo parlando, è presenza di ingresso, eh, uscita altro uguale presenza di uscita, E a questo punto, qual è la condizione? Io a questo punto ho quattro dati, quando è entrato l'ospite e quando è uscito l'ospite, quando è entrato l'altro quando è uscito l'altro, che possono essere prima o dopo, no? In, in vari modi diversi. Devo scrivere qua una serie di disuguaglianze, una serie di condizioni che mi permettono di capire quando queste due persone sono state presenti contemporaneamente e quando no. Uh, ah, e poi devo aggiungere un'altra un condizione, chiaramente che la persona che sto considerando non sia il mio ospite, quindi, perché se no, ovviamente, quando scandisco quando tutte le presenze ritrovo di nuovo la mia Anna Neri, no? ovviamente non la posso confrontare con se stessa. Quindi la prima condizione, quella facile, è che presenze di nome sia diverso dal mio ospite. And, e, e le date corrispondono Allora la parte un po' rognosa qua a questo punto è capire come fare a, a fare questi confronti tra le date Perché eh, ci sono una serie di casi possibili no? Nel senso che io entro ed esco Facciami scrivere qualcosa qua in fondo a modo di disegnino Noi abbiamo l'asse dei tempi in cui un certo utente è entrato e poi è uscito Ok? Questo è il mio eh, ospite. Allora, gli altri ospiti possono essere messi così. Gli altri ospiti possono essere, arrivo prima, vado via primo, non è un contatto. Oppure, arrivo dopo, vado via dopo, non è un contatto. Oppure, arrivo prima, sto un po', e vado via prima che tu sia andato via. Oppure un altro caso in cui posso arrivare no? quando tu c'eri già e andare via dopo. Oppure posso arrivare dopo che tu sei già arrivato, sto pochi giorni e vado via prima che tu vada via. Okay? Noi stiamo confrontando questo intervallo di tempo con quest'altro. E vedete che si sovrappone per una parte centrale. Questo si sovrappone per questa parte iniziale. Poi c'è ancora un'altra possibilità in cui io arrivo prima, sto molto più di te e vado via dopo. Ok? Eh, non mi sembra che ci siano altre possibilità, quindi io posso arrivare prima e andare via prima. Arrivare prima, andare via durante arrivare prima, andare via dopo di te. Oppure posso arrivare durante, e se arrivo durante posso andare via durante, mentre sei qua, oppure dopo. Oppure posso arrivare dopo e chiaramente potrò andare via solamente dopo. Ok? È chiaro questo schemino che mi sono fatto? Allora, c'è stato un contatto in questi casi? No? No, ma in tutti gli altri casi sì. Sì, sì, sì e sì. Eh, C'è la possibilità che ospite eh, soggiorni per lo stesso identico periodo? Eh, sì, ehm, in realtà è un caso particolare di questo, in certo senso, no? di questo, è un caso limite a metà tra questo e questo, ma in ogni caso anche se coincidessero saremmo comunque nel caso sì, basta mettere un minore uguale nei confronti e allora questa qua diventa identica all'altra no? ehm, quindi in questo caso, eh, guardando quanti casi ho nel sì, quanti casi ho nel no, mi viene quasi da dire, è più facile trovare il no e qual è questo caso? Come faccio a identificare questo caso il no? e dunque in questo caso, me ne accorgo dal fatto che l'altro ospite è andato via prima che io arrivassi. Quindi abbiamo che l'ingresso dell'altro, scusate, l'uscita dell'altro, è minore dell'ingresso dell'ospite. Allora sono sicuro che non si sono visti, perché lui è andato via prima che io arrivassi. Quest'altro caso è il caso in cui invece, L'ingresso dell'altro è maggiore dell'uscita dell'ospite. Allora, questi due casi, se si verifica uno o l'altro, sono a posto. Se non si verifica nessuno di questi due, automaticamente sarò in uno di quei casi sotto. Non mi interessa sapere quale, il dettaglio, ma sicuramente sarò in uno di quei casi sotto. E di sicuro c'è stato un contatto. Okay? Quindi questo è un, un supplemento di ragionamento che faccio per semplificare la condizione, altrimenti uno poteva mettersi lì a scrivere tutte le condizioni possibili e immaginabili, ma allora magari venivano, ci arriviamo lo stesso, ma magari ne dovrei considerare molte di più. Quindi, eh, vedete il trucco è un po' strano, perché confronto l'uscita di uno con l'ingresso dell'altro, e viceversa. Ehm... Allora, vedete che con queste disuguaglianze anche il caso che citava Michele, in cui per, eh, siano per, eh, residenti esattamente negli stessi giorni, non viene considerato qua, quindi non viene considerato come un non contatto, e quindi un contatto. Allora, sulla base di questo, torniamo pure al nostro codice, dovevamo dobbiamo dove dire le date corrispondono, cioè... Eh, quando è che loro sono stati in date corrispondenti? E quando non è vera nessuna delle due condizioni. Quando non è vera nessuna delle due condizioni. Non è vero che eh, l'altro è uscito prima di che io entrassi, quindi uscita altro minore di ingresso ospite. o che, al eh, contrario, l'uscita ospite sia avvenuta prima dell'ingresso dell'altro. Allora, magari vado a capo qua, un pochino più leggibile. Quindi, se non sono io, e non sono in una di quelle condizioni che mi dice non c'è stato contatto, non ci siamo visti, allora ci siamo visti. Uh, ottimo il commento di Rebecca che dice io l'avevo pensata con gli insiemi, avevo messo i giorni di permanenza di ciascun ospite in un insieme e poi controllavo se gli insiemi erano o meno disgiunti, mi sembra un'altra ottima soluzione hm? io ho lavorato sul, sugli intervalli sulle disequazioni tu dici, beh io creo l'insieme contenente i numeri interi che corrispondono dal primo giorno all'ultimo dell'ospite, dal primo giorno all'ultimo dell'altro questo tra l'altro è un calcolo che puoi fare una volta per tutte, mettere già nella lista di dizionari, aggiungi un campo al dizionario di tipo set, e a questo punto sei molto veloce perché basta vedere se questi due eh, insiemi sono, eh, sono, hanno un'intersezione oppure no, sono disgiunti oppure no. Quindi eh, un'ottima idea, non ci avevo pensato. Ok, eh, fatto questo dovrei essere abbastanza a posto ritorno all'elenco dei contatti, quindi o ritorno all'elenco vuoto oppure l'elenco dei contatti. A questo punto non mi resta che a questo punto nel programma principale scandirmi l'elenco dei sospetti, for ospite in sospetti, eh, calcolerò i contatti chiamando la funzione cerca contatti di questo ospite, che è semplicemente il nome e ovviamente la lista delle presenze, e poi eh, potrò dire eh, contatti di ospite saranno tutti gli elementi dei contatti che ho ricevuto. Quindi for contatto in contatti potrò stampare che sono, eh, abbiamo detto contatto... nome e il numero di telefono, da, per poterlo andare a recuperare. E beh, questa è semplicemente la parte di stampa, dove vediamo se cerco i contatti di un ospite e stampo subito questa lista di questi contatti. Vediamo cosa salta fuori, è salta fuori che ovviamente non ho messo un commento davanti a tutta questa roba qui. Uh, dunque mi dice ho sbagliato qualcosa la riga 43 gli indici di una lista devono essere interi non stringhe uh, dunque ah, sì, ho sbagliato qua perché ho scritto presenza anziché presenza presenza era la singola presenza che è il dizionario invece avevo scritto presenze che era la vista ok quindi i contatti di Anna Neri sono questi tre, i contatti di Paolo Verde sono questi qua, e quegli altri due in realtà dobbiamo scrivere nessun contatto. Ci siamo dimenticati di scrivere un messaggino nel caso in cui la lista fosse vuota. Vabbè, questo è facile. Basta aggiungere una if qua sotto, contatti di ospite, eh, anziché se if contatti uguale a una stringa vuota. Allora print eh, l'ospite non ha avuto contatti, altrimenti facciamo la cosa di prima, e quindi scrivo che questo ospite, anziché scrivere contatti di e poi non scrivere nulla, dico Guido Guidi non ha avuto contatti, oppure se, se li ha avuti, li scrivo in elenco qua sotto, cancelliamo queste print che sono solamente di debug e abbiamo spero finito un nessuno non andrebbe trattato diversamente in realtà nel testo vediamo ecco hai ragione perché tu dici eh, la differenza è che Guido Guidi non ha avuto contatti mentre uno nessuno non c'è stato e lui mi ha scritto il cliente Guido Guidi non ha avuto contatti il cliente uno nessuno non è presente in archivio quindi in teoria avrei dovuto scrivere un messaggio diverso, sì hai ragione. Per poter scrivere un messaggio diverso, io però devo, torniamo alla funzione ricerca contatti, devo restituire dei valori diversi, perché io adesso sto restituendo una lista vuota sia nel caso in cui non ci sia l'ospite trovato, sia nel caso in cui, scusa, nel caso in cui non ci sia in archivio quel, quell'ospite, sia nel caso in cui... Eh, l'utente ci sia ma non abbia avuto contatti allora in questo caso magari qua possiamo cambiare il valore di ritorno mettiamo appunto di nuovo none per dire c'è stato un problema e allora a questo punto abbiamo tre valori di ritorno diversi none per dire non in archivio lista vuota per dire non ha avuto contatti e lista che contiene qualcosa per dire ha avuto contatti allora in questo caso dovremmo andare se facciamo questa modifica giustamente devo andare a um, controllare prima se contatti è allora stampo che l'ospite non è in archivio, altrimenti se è la lista vuota stampo che non ho avuto contatti, altrimenti stamperò l'elenco dei contatti. E adesso questa volta for finalmente Abbiamo la differenziazione dei risultati. Grazie Andrea per avermi ricordato il dettaglio. Ok. Eh, qui ci sono due, due warning, ma non ce ne occupiamo più di tanto, perché lui dice guarda qua non dovresti usare il simbolo di uguale con il non, ma dovresti scrivere eh, is non, eh, anziché uguale, ma è un... noi non siamo entrati in questo dettaglio del trattamento dei, dei valori, diciamo così, eh, non. Uh, è la differenza tra uguale e is quindi cioè, per noi va benissimo così quindi ignoriamo pure questa sottolineatura che compare qua ok, vi quadra mi piace molto l'idea degli insiemi di date quindi ne faccio poi ne farò poi un'altra versione con gli insiemi perché uh... Alla fine evita il mal di capo, il mal di testa di, di, doverci, di doverci mettere a pensare tutta questa parte qua. Quindi poi vi, vi faccio una versione leggermente diversa. Dovrei fare il sort dei contatti? Mi chiede Philip. Non lo so perché io come sempre mi sono dimenticato i dettagli del testo. Uh, il programma deve permettere per ciascun cliente sospetto il di visualizzare il video? Eh, non trovo il punto in cui dice del, ehm, dell'ordine alfabetico. I sono valutati in un periodo, mi fai sospetti? Programma di... Ah, no, alfabeticamente, eccolo qua, si sì, è ragione. Mi, so, mi ero perso questa parolina qua. Ho ordinato alfabeticamente l'elenco dei contatti. Eh, questa è una palla. Scusate il, il, il, il termine, perché io ho i dati dentro una, avete ragione. I contatti devono essere stampati in ordine alfabetico. Io li ho però dentro una lista. Che è questa lista contatti che di per sé non è ordinata, non è detto che sia ordinata in ordine alfabetico, è così come com Quindi dovrei prendermi questa lista e prima di stamparla ordinarla. Va bene. Allora, posso fare due cose, o prendo la lista dei contatti, la ordino e poi la stampo, oppure a monte di tutto, quando leggo le presenze, le metto in ordine alfabetico. Allora, a questo punto, se le metto in ordine alfabetico, per come le sto costruendo i contatti, il, la lista dei contatti verrà in automatico in ordine, in ordine alfabetico. Quindi, o metto all'inizio, una volta per tutte, in ordine alfabetico l'elenco dei contatti, scusate, l'elenco delle presenze complessive, Oppure ogni volta che trovo un contatto eh, lo devo mettere in ordine alfabetico, eh, è uguale, facciamo la cosa diciamo così, che ci richiede di pensare meno, cioè mettiamo in ordine alfabetico subito prima di stampare, tanto l'istruzione per farlo è sempre la stessa, contatti.sort questa è una lista di dizionari, quindi devo indicare una chiave di ordinamento, con l'opzione key. e eh, che può essere specificata con la funzione itemgetter di nome, dove item getter ovviamente deve essere importato da operator. Quindi praticamente con questo clic qua ho fatto aggiungere la riga from operator import item getter, che mi permette di specificare la chiave di ordinamento di una lista di dizionari. Eccola qua. Quindi io l'ho fatto ogni volta che ottengo i contatti, se questi ci sono, se non sono a vista vuota, li ordino. E quindi dovrebbe venire fuori la stessa item getter con le parentesi tonde, perché è una funzione, ovviamente. E quindi chiara, mario, p, m, p, z, sono in ordine alfabetico questa volta. Posso scrivere questa istruzione qui oppure, come dicevamo, posso scrivere nella funzione leggi presenze subito prima del return fare la stessa operazione di ordinamento, però questa volta sulla lista presenze è uguale, in questo caso lo faccio una volta per tutte, forse sarebbe un po' più efficiente. Ma... Um, ok, Davide mi dice: le quattro, prime, le quattro righe prima del main, queste. Allora, qui stiamo, abbiamo il nostro ospite, okay, di cui abbiamo estratto, abbiamo visto che c'è nell'archivio e abbiamo trovato le date di ingresso e le date di uscita. Adesso stiamo andando a scandire tutte le presenze, tutto l'archivio delle presenze, e ci chiediamo per la singola presenza se questo signore è stato insieme, no? si è incontrato col nostro ospite. Allora vado a prendere la data di ingresso e di uscita di questo che ho chiamato altro, cioè l'altra la persona che sto cercando in archivio, e poi tutto il cuore dell'algoritmo è qua. Dice, ok, innanzitutto la prima condizione, contatti.append di presenza, mi chiede questa persona di cui so l'ingresso e l'uscita, se è stato un contatto, allora lo aggiungo a questo array contatto. Il cuore, sono questa, a questo punto queste due righe, dicendo, quest'altra persona non è l'ospite che sto controllando, perché sennò ovviamente l'ospite con se stesso sarebbe sempre un contatto, non serve nulla, lo devo escludere, e non sono in una delle due condizioni che mi permette di escludere il contatto. Sulla base dello schemino che abbiamo fatto prima, le due condizioni che mi permettono di dire non vi siete incontrati, è che l'altro sia uscito prima che io entrassi, la data di uscita dell'altro è antecedente alla mia data di ingresso, oppure l'altra condizione in cui siamo sicuri di non esserci incontrati è che io sia uscito prima dell'ingresso dell'altro, quindi l'altro sia arrivato dopo la mia uscita. Queste sono le uniche due condizioni in cui non ci siamo incontrati. Questa parentesi tonda mi dà la condizione per cui non ci siamo incontrati. Il not. Quindi l'inverso di questa parentesi tonda mi dirà la condizione per cui ci siamo incontrati di sicuro. E allora, se non siamo la stessa persona e ci siamo incontrati, allora siamo un contatto. Questo, questa barra non ha nessun significato, ma mi, serve, mi permette di andare a capo. Infatti, io avevo scritto tutto qua su un'unica riga, poi ho detto non si legge, mi sono messo qua e c'è stato invio. Allora la barra l'ha inserita automaticamente PyCharm, la barra finale indica che la riga continua sulla riga successiva. Okay? A volte se non si vogliono inserire queste barre che sono anche un po' brutte da vedere, basta mettere, se la condizione è molto lunga la basta mettere tra parentesi tonde, okay? a questo punto si può andare a capo e Python si accorge che la riga non è finita perché la parentesi tonda aperta qui non è ancora chiusa e quindi automaticamente va a vedere sulla riga successiva. Prima non c'era la parentesi tonda, quindi battendo l'invio lui mi ha aggiunto una barra per dire continua, è il segno di continuazione della linea. Però effettivamente è molto più eh, chiaro, leggibile se usiamo la parentesi tonda che ci dice esattamente la condizione, inizia qua e finisce qua. Mm. Ehm, Giuseppe, all'esame possiamo avere dei fogli per scrivere? All'esame potete avere il foglio con le funzioni, che, che potete scaricarvi dal sito ve lo stampate eh, ne sto producendo una versione in bianco nero scritta un pochino più grande per chi ha problemi di DSA di, di accessibilità, insomma di lettura facilitata eh, quindi adesso ne, ne, ne sto producendo nei prossimi giorni ve la, ve la distribuisco una versione in bianco nero con i caratteri più grandi quindi anziché tre colonne solamente due no, un pochino più facile da leggere per chi ne avesse eh, piacere o necessità quindi potete usare una delle due versioni del foglio e poi dei fogli bianchi di brutta, questi sì sia per farvi i conti per la parte teoria sia per farvi questi schemini, chiaramente è molto più facile fare su un foglio di carta queste cose che non cioè su un editor eh, come, come diciamo, ho dovuto fare io quindi sì, potete usare fogli bianchi su cui scrivere le uniche cose che potete avere sono quelle diciamo, la fo la, il foglio con le funzioni e dei fogli di brutta ok mm. no, il foglio con le funzioni lo, potete, ve lo dovreste stampare voi ve lo portate da casa così vi stampate la versione che preferite noi magari ne avremo qualcuno di scorta eh, diciamo così, a disposizione però eh, meno materiale passa tra le mani dell'uno e dell'altro meglio è in que di questi tempi ovviamente quindi eh, è meglio se ve lo portate da casa ok ci sono altre domande sul, su questo esercizio nello specifico? Eh, dunque, Damiano ci chiede, se avessimo usato un dizionario formato dal nome, come chiave, come valore, lista contenente, tele, ok, cosa dobbiamo mettere dentro la funzione item get per ordinare il dizionario non avendo chiamato le chiavi come nome? Uh, in questo caso avresti potuto scrivere, lo scrivo qua sotto uh, for contatto in sorted del dizionario. For nome, anzi scusi. No, se ho capito bene la tua domanda. Tu avevi un dizionario in cui la chiave era il nome e il valore sono gli altri campi che ti interessano. Ok? Allora se tu applichi la funzione sorted da un dizionario, ti genera una lista delle chiavi ordinate e quindi questo nome è la chiave e poi chiaramente dovrai poi stampare dizionario di nome, di nome e poi tu hai una lista per cui magari sarà uno sarà il numero di telefono o cose di questo genere ok? se ho capito bene qual era il tuo dubbio Questo se l'elenco dei contatti, no? quindi se possiamo che questo dizionario contenga i contatti. E questo è un modo per iterare su un dizionario, normalmente per iterare su un dizionario si itera sulle chiavi, semplicemente for nome in dizionario contatti, dove ovviamente... Uh, il for normalmente itera sulle chiavi quindi nome assume una, una per una le chiavi del dizionario in ordine di inserimento se noi non le vogliamo in ordine di inserimento possiamo, visto che uh, l'elenco delle chiavi alla fine è una lista, possiamo ordinare questa lista e iterare sulle chiavi e poi mi vado a prendere il valore del, dell'elemento mm. ok uh, dunque Allora, il codice di Francesco, magari bisogna un attimo metterlo nel, eseguirlo per verificarlo, quindi ti chiedo di, ehm, di aspettare un attimo, ce lo guardiamo alla fine della lezione, visto che comunque l'hai scritto mi dice non mi stampa i contatti di sospetti, contatti punto append vuol dire che non fa l'append molto probabilmente, quindi bisogna andare un po' a vedere, sembra... a, a prima vista sembra uguale a, a quello che ho fatto io, però... Ehm come sempre il diavolo è anche nei dettagli possono essere spaziature, possono essere i due punti e quindi bisogna proprio metterlo e compilarlo quindi a occhio non vedo, non vedo, chi, non, non vedo nemmeno, nemmeno io degli errori però eh... no, l'unica cosa che mi, mi sembra un po' strana. Uh, returners... no niente lo devo guardare con calma, al volo non riesco a darti una risposta Francesco ok Um, sì, vi condivido subito il codice di questo esercizio e uh, poi lo pubblicherò nel solito posto dove, diciamo, sulla su piattaforma GitHub. Allora, Michele, spiegare il for su sort del dizionario allora, però, questo facciamolo a parte, se io ho un dizionario. Qualunque no? io eh, posso avere i miei nomi, supponiamo di mappare il nome col numero di telefono, quindi posso, che sono i contatti, saranno, mi faccio un dizionario, ok, in cui c'è il nome A, chiamiamole così queste persone, che ha un certo numero di telefono, un 2-3. Eh, non chiamiamolo A, chiamiamolo D, poi il signor C che ha un altro numero di telefono 777 poi abbiamo il signor F che ha un numero di telefono 234 345 poi abbiamo il signor A finalmente che ha il numero di telefono 999 Ok questo è un possibile dizionario in cui ci sono delle chiavi alfabetiche Se io eh, stampassi questo dizionario iterassi questo dizionario farei for nome in contatti print nome ad esempio virgola contatti di nome quindi posso stampare la chiave e il valore e mi stampa gli elementi del dizionario chiave spazio valore chiave spazio valore eccetera eccetera eh, in ordine di inserimento del dizionario CBA. se io invece volessi iterare in ordine di alfabetico rispetto alle chiavi, eh, questa eh, diciamo così, scrittura in contatti va a eh, iterare sull'insieme delle chiavi. L'insieme delle chiavi io però lo posso ordinare prima di iterarci sopra e quindi posso decidere di fare fornome in sort di contatti, quindi anziché iterare sull'insieme delle chiavi, itero sulla lista che contiene le chiavi ordinate. e quindi stamperà ovviamente gli stessi dati, ma prendendo le chiavi non nell'ordine in cui compaiono il dizionario, ma prende le chiavi nell'ordine in, in cui compaiono nel dizionario, le mette in ordine e poi alla fine eh, le stampa, no? fa l'iterazione del ciclo. Um... Le ordine secondo, sì, i codici, codici di carattere, i codici Unicode, se, sempre secondo la, la regola lessicografica del confronto di stringhe. Mm. Eh, invece Marco mi dice, il dizionario come eh, questa parte qua di chi? Allora, eh, la sort è una funzione che ordina una lista. Se la lista è una lista di numeri, la ordina per valori numerici crescenti se una lista è una lista di stringhe la ordina in ordine lessicografico crescente, se una lista è una lista di altri tipi di, di, di, di dati, tipo ad esempio dizionari o altre liste o tuple, la funzione sort non sa che cosa fare, perché visto che un dizionario no, contiene, dizionari che contiene tanti campi, dice ma sulla base di quale campo devo ordinarlo, visto che i dati da ordinare sono dati che hanno più valori, in questo caso un dizionario potrebbe essere una tupla no, con più valori. Allora, il parametro key mi permette di specificare qual è la chiave di ordinamento. Cioè, ordino rispetto al nome? Ordino rispetto al numero di telefono? Rispetto al giorno d'ingresso? La funzione item getter è una funzione che, dato un record, estrae il campo che ha quel nome, che ha quella chiave. Quindi, item getter di nome, dato un record, estrae il nome della persona. Quindi praticamente la funzione sort ordinerà l'intera lista di dizionari, ma quando li deve confrontare, li confronta andando a confrontare il nome, cioè ciò che viene specificato come chiave di ordinamento. Se io volessi ordinare per giorno di ingresso, basterebbe mettere qua item getter di ingresso e eh, tutte le volte che la funzione sort deve fare i confronti, andrebbe a estrarre, in questo caso, il campo ingresso e confrontare il campo ingresso. Quindi questo si usa se devo ordinare una lista di dizionari sulla base di uno dei campi del dizionario. Se io potrei anche usare la stessa funzione di item getter per ordinare una lista di liste o una lista di tuple, in questo caso come argomento ci metterò non la chiave stringa, ma il numero di indice, no? l'indice della, della tupla, 0, 1, 2. Che mi dice qual è l'elemento della tupla sulla base del quale fare l'ordinamento. Ehm, Damiano, il dizionario di presenza è un dizionario di dizionari dove ogni dizionario ha un solo valore, quindi nome è chiavi di campi di zero. Il dizionario presenza... No, io ho fatto presenza è una lista di dizionari, non è un dizionario di dizionari nel programma che ho, che ho, che ho svolto. Ok? In eh, questo altro caso è del dizionario di dizionari ci abbiamo, ra abbiamo ragionato ma poi abbiamo deciso di non implementarlo così e l'abbiamo implementato come lista di dizionari eh, il nome che ho estratto è ov ovviamente il valore dei campi di 0 sì, lo vediamo sopra Che quando ho creato il dizionario la singola riga eh, il la, la chiave nome era il primo campo del file Ok, Allora, io eh, vi spenderei l'ultimo quarto d'ora eh, che abbiamo insieme per eh, darvi due o tre dritte o metadritte no? per quanto riguarda l'esame l'approccio a risolvere l'esercizio dell'esame eh, e attraverso due eh, diciamo così, acronimi, due sigle che sono molto in voga tra, tra noi informatici. No? Eh, quando approc vi approcciate all'esame, questa è una regola fondamentale, no? KISS, che sta per, scusate, stupid non è rivolto a voi, ma fa parte dell'acronimo, dell keep it simple, stupid, cioè cerchiamo di fare le cose semplici, non complicate le cose eccessivamente, ok? partite magari da una versione semplice, poi magari aggiungete cose, cercate di non avere troppe strutture dati che poi vengono trasformate l'una nell'altra, ma magari una sola struttura dati da cui estraete le informazioni che vi servono, eccetera. Questo è forse il consiglio più importante e anche il più difficile, no? nel senso che per avere una soluzione semplice, ordinata, eh, bisogna avere probabilmente capito bene il problema, no? quindi bisogna avere una, una preparazione migliore e anche un pochino di esperienza in più. Per cui viene spesso eh, voglia di aggiungere, aggiungere un pezzo, adesso provo a rifarlo così, eccetera, non lo vedo a volte magari in alcuni esercizi che mi fate vedere, si vede che ci sono le tracce di, di un travaglio interiore mentre l'avete fatto, perché l'avete fatto in un modo, poi probabilmente l'avete modificato in un modo diverso e nel codice sono rimaste le tracce. Eh, però se, lo, se a un certo punto avete del codice che è complicato, non vi districate più, quindi cercate di renderlo semplice, io durante tutto il corso ho sempre cercato di fare tante funzioni, da quando abbiamo imparato le funzioni, sempre lavorare a funzioni, non a blocchi di codice troppo grandi, in modo che poi ciascuno di questi potesse essere compresa separatamente, testata separatamente e poi andare avanti, ok? Questa è l'unica difesa che abbiamo contro la complessità, è la semplicità, cercare di mantenere le cose semplici e eh, diciamo così, lavorare per gradi, per piccoli passi. Eh, non a caso, ad esempio, cioè, è capitato per caso, no? però nell'esercizio di oggi l'abbiamo finito, poi mi dite, ah no, ma ci siamo dimenticati il caso in cui uno non sei in archivio, vabbè, allora andiamo a complicarlo per aggiungere un pezzo, ah poi ci siamo dimenticati di metterli in ordine e allora siamo andati ad aggiungere per metterli in ordine però questo potrebbe anche essere, può anche essere una strategia di lavoro, tu parti da una versione semplice, dove alcune cose non le fai, ma cominciamo a fare il, il cuore, e poi aggiungiamo via via i vari casi particolari, ma li aggiungo su una base che so già che funziona, se cerco di pensare a tutto contemporaneamente, purtroppo no? eh, non ce la faccio spesso, okay? quindi questo è proprio il primo consiglio, non facile ma da seguire, ma cercate, questo richiede ovviamente che abbiate anche un po' di... Diciamo così di, di mh, mente fredda no? durante lo svolgimento della prova. La seconda sigla che usiamo è don't repeat yourself. No? Eh, cercate di evitare anche di scrivere tanto codice magari simile tra di loro, fare tanti copie e incolla. Ci sono le funzioni per contenere i blocchi dove si devono ripetere, ci sono le iterazioni, i cicli for per per ripetere alcune parti di codice che magari devono essere ripetute più volte ci sono la possibilità di definire delle costanti eh, per evitare di ripetere tante volte magari un valore che compare più volte nel codice eccetera, perché ogni volta che tu scrivi una parte di codice che deve essere uguale a una precedente è una possibilità di errore in più perché magari la replichi, fai copia e incolla ma dovresti modificare i con j e ti dimentichi di farlo Oppure, oppure lo fai la prima volta ma poi vai a correggere un errore nella parte di sopra e ti dimentichi di correggere l'errore nella parte di sotto e così via quindi quando ci sono parti di programma che sono duplicate eh, magari proviamo a fare lo sforzo di mettere insieme eh, e, e così cioè, generalizziamolo un pochino di più evitiamo di avere programmi troppo lunghi di cui poi ci si perde in un certo senso all'interno dell'esecuzione quindi di nuovo lavorare per funzioni aiuta abbastanza e poi lo spirito di Python è quello che è riassunto in questo decalogo, no? sono un pochino più di dieci eh, diciamo così, voci, eh, che è proprio diciamo così, mh, definito pubblicato no? da, da, dagli autori del linguaggio Python che hanno pensato a un linguaggio per aiutarci a programmare, a pensare in un certo modo. No? Qui ci sono chiaramente degli, degli aforismi zen, infatti si chiama proprio the zen of Python, questa, questo elenco di, di voci da cui possiamo trarre alcuni, alcuni insegnamenti, no? alcune dritte no? beautiful is better than ugly, cioè, cerca di fare un codice comunque ordinato bello da vedersi piuttosto che un codice brutto no? nella bruttezza non c'è valore di per sé, nella bellezza c'è una fac maggiore facilità di comprensione explicit is better than implicit, esplicito è meglio che implicito e a questo penso magari a molte eh, eh, volte in cui scrivete delle espressioni complicatissime e uno si perde su che cosa sono i vari pezzi. No, facciamole un po' per volta, facciamo i passaggi espliciti. Mica le paghiamo le righe di codice. Okay? I nomi delle variabili. No? Ma non le pagate le lettere. Perché le variabili le chiamate tutte A, B, C, K, Z, Y? Io quando scrivo un nome di una variabile di solito scrivo una bella parola, bella lunga perché poi così mi ricordo più facilmente qual è il significato del valore di questa variabile rendiamo esplicito a che cosa serve questa variabile non implicito nel senso di ma sì ma tanto mi ricordo no, non è vero, non ti ricordi no, la, la mente nostra è limitata e quindi quando sono sicuro di ricordarmi una cosa sono sicuro, sicuramente me la ricorderò sbagliata no? quindi eh, semplice è meglio che complesso diciamo, ricade nel kiss che dicevo prima Complesso è meglio che complicato, cioè a volte eh, ci sono delle complessità che non si possono evitare, allora cerchiamo di mantenerle perlomeno ordinate, piuttosto che farle complicate, arzigogolate, eccetera. Vedete che questi messaggi vanno tutti sul, su, sulla stessa direzione. Piatto è meglio che annidato. Eh, cosa vuol dire? Piuttosto di avere delle strutture dati molto contorte, tipo una lista di dizionali che contiene insiemi, che contengono tuple, che è una... Strutturati molto anidata, però diventa poi difficile da comprendere, da gestire, da capire, e quindi allora magari è meglio avere due strutture dati diverse: metto una lista, poi faccio un dizionario a parte, più piatte, con meno profondità di, di rappresentazione, piuttosto che cercare di complicarsi troppo le cose. Mm? Eh, la leggibilità, adesso leggo solamente quelle più interessanti. La leggibilità è importante, la leggibilità conta. Mm? Eh, è vero che magari in esame non avete molto tempo, ma non importa, cioè, nel senso che ma mantenere un minimo di ordine mentre scrivete, in realtà Python già con la sua spaziatura lo eh, aiuta a farlo. Un commento qua e là, noi non vi chiediamo di commentare tutte le righe del codice, sarebbe inutile, però magari dove ci sono dei passaggi chiave, ecco, un commentino che dice questa condizione serve a questo. Eh, ad esempio, eh, aiuta sia voi a ricordarvi cosa state facendo, ovviamente poi sia chi deve poi leggere e comprendere il vostro programma. E se ci sono dei casi speciali, non sono mai abbastanza speciali per darvi il permesso di, diciamo così, sovvertire le regole o di non rispettare le regole, ok? Eh, dice ma sì no ma in questo caso però posso farlo eh, pensateci due volte prima di che ne so, usare una variabile globale oppure usare una struttura di dati molto complicata perché magari pensate che questo è un caso speciale, ecco. e, e raramente sono così casi speciali, come dicevo poi gli, gli, gli esami che vi proponiamo non sono mai molto più contorti delle cose che abbiamo visto in queste ultime due settimane. Ehm... Quando c'è ambiguità, ri... e cerchiamo di resistere alla tentazione di tirare a indovinare, no? quindi cercare sempre di chiarire il testo, fate una domanda se non capite bene cosa è il testo, oppure se il programma non sa eh, quali sono i dati che gli sono stati passati, può fare una serie di controlli prima poi di andare avanti, no? prima di dire, vabbè, pensiamo, pensiamo che il dato ci sia, no, verifichiamo che ci sia, oppure no. Mm. Um, ok, vabbè, le altre cose, se le ultime due, no? in realtà le penultime due sono altre diciamo, variazioni sul tema se l'implementazione è difficile da spiegare allora è una brutta idea se invece è facile da spiegare prova, prova, potrebbe essere una buona idea no? quello che dice eh, se provate anche a immaginare di spiegare a voi stessi ciò che avete fatto la scelta che avete fatto l'algoritmo che avete proposto se vedi che non riesci a spiegartelo vuol dire che non l'hai capito se vedi che riesci a spiegartelo facilmente, eh, chiaramente, allora eh, vuol dire che l'hai capito e magari è anche giusto. ma Magari no, perché magari ci siamo dimenticati qualcosa o abbiamo fatto qualche errore. Eh? Però chiaramente il punto di partenza è sempre quello di avere chiaro, in mente, chiaro e ordinato in mente ciò che deve fare il programma. Poi da lì il resto segue e cerchiamo di mantenere anche l'ordine e la chiarezza che avevamo in mente quando abbiamo capito come si svolge l'esercizio e cercare di traslarla anche nel codice so che può sembrare difficile per chi magari di voi sta ancora un pochino arrancando col codice però è l'unica diciamo, difesa, l'unica arma che abbiamo ehm, per, per riuscire a gestire anche, progetti, anche in futuro no, progetti più complicati no? cerchiamo di mantenerli gradualmente, no? gestire gradualmente eh, dicevo accennato al futuro, eh, adesso all'esame non, non ci interessa, ma in futuro eh, tenete presente che i moduli Python no, disponibili sono centinaia, anzi, no? 200.000 moduli diversi 280.000 moduli diversi quindi molto probabilmente nel, proble nel problema che state per affrontare c'è già magari qualche modulo Python in libreria disponibile che vi può semplificare la vita perché vi mette già a disposizione sto pensando voi il prossimo semestre farete algebra lineare e qui è pieno di pacchetti che fanno già i calcoli con le matrici che voi dovrete imparare, imparerete a fare a mano oppure vi faranno fare con quel mostro indescrivibile che si chiama MATLAB eh, ma anche qua ci sono ad esempio gli stessi moduli, le stesse librerie che, fanno, che lo fanno così come fare grafici, fare eh, analisi di dati eccetera eh, se vi trovate di fronte a un problema dice, ma sì però io da solo scrivermi un programma Python da zero non ce la faccio beh molto probabilmente il 50% di quel problema è già stato risolto dalle funzioni di una libreria basta che uno la vada a cercare si studia la documentazione e con la poca conoscenza di Python che abbiamo riesce a usare una libreria anche molto complicata fatta da altri. Non dobbiamo costruirci tutto da zero ogni volta. Chiaramente in questo corso, che è un corso di base, costruiamo da zero usando diciamo, le funzioni base del linguaggio, ma poi, quando si va avanti, eh, non siamo più diciamo così, obbligati ogni volta ad andare a prendere il singolo dato. L'esempio che abbiamo visto in questo corso è quello dei file CSV. Se non ci fosse il modulo CSV, leggere i file complicati ci porterebbe via metà del tempo dell'esame. Usando il modulo CSV, che è specializzato, fa solo quello, ma in una riga ti faccio che avresti dovuto magari programmare mezz'ora o tre quarti d'ora per riuscire a ottenere. E io con questo direi che in termini di diciamo, indicazioni generali e suggerimenti, eh, diciamo così, è quello che posso provare a darvi, no? per mettervi un pochino nello stato mentale di affrontare un pochino meglio la, la prova d'esame eh, vi ricordo ancora per chi non l'avesse ancora fatto di compilare il questionario CPD io ci tengo moltissimo, noi ci teniamo moltissimo perché è l'unico modo per capire cosa possiamo migliorare cosa possiamo eh, semplificare come possiamo aiutare voi ma non tanto voi che ormai ci siete già passati ma i eh, i vostri compagni degli anni, degli anni futuri. Ehm, altri corsi basati sulla programmazione, mi chiede Andrea, se andate a vedere la prima lezione del corso che abbiamo fatto, avevo messo due slide indicando per i vari corsi di laurea a cui siete iscritti, quali sono i corsi di informatica successivi. Okay? Quindi andate a vedere la prima lezione, che la siete ovviamente già dimenticata, ma nelle slide della prima lezione c'è esattamente... Una, una, una mappa che ti dice quali sono i percorsi di informatica, dipende ovviamente a quale corso di, di laurea siete iscritti, eh, alcuni hanno di fatto i corsi di laurea in cui c'è un pochino più di informatica, sono ovviamente informatica, elettronica, gestionale, e ingegneria del cinema, negli altri corsi c'è molta poca informatica tutto sommato nel, nel proseguimento degli studi, ma chiaramente ciascuno, <ride> ciascuno deve specializzarsi nel suo dominio. Però io spero che l'informatica vi possa servire un pochino come vi servirà la matematica. Alla fine non farete mai derivati integrali complicati, però cos'è una funzione, cosa è un massimo, cosa è un minimo, vi servirà sempre conoscerlo, saperlo. Ecco, la stessa cosa io vorrei che fosse l'informatica. Quando domani avrete un, un, un problema dei dati da analizzare, un, un calcolo da fare, provate a pensare, ma se mi scrivessi un programmino per farlo, piuttosto che magari farlo a mano... O farlo in Excel, che vedo delle cose bruttissime in giro fatte in Excel, che si potrebbe invece fare molto più semplicemente con quattro righe di codice. Mm. Ehm, ok, se non avete altre istanze dell'ultimo momento. Se non avete, provate ancora a usare il lockdown browser se non l'avete fatto questo è importante perché poi all'esame ci sarà quello e vorrei evitare che all'esame qualcuno dicesse ma ho i problemi a fare le parentesi quadre ma l'hai provato prima e no, non l'ho provato prima allora in quel caso posso diventare antipatico, cosa che cerco di non fare nel resto dell'anno ma all'esame bisogna arrivarci preparati anche, anche con gli strumenti noi ci sentiremo, cercate di stare attaccati, a, attenti alle comunicazioni che arriveranno via Slack ovviamente e per il resto spero che diciamo così, vi sia piaciuto ciò cioè che vi abbiamo costretto ad imparare. Spero che l'esame vada bene e ci, ci sentiamo nelle prossime settimane. Grazie a tutti.